Un solo minuto a mezzanotte, ma ancora mai pochissimo. iPhone da pensionare, pronto. Apple Watch per il countdown, pronto. Tisana della buonanotte da usare subito dopo l'ordine, pronto. Ci sono. Ci siamo. È il momento, è il momento, è il momento. Mediaworld.it Apple 256 Giga Originale Vediamo, vediamo, vediamo. Oggi iPhone X, poi ho appuntamento con iPhone X e poi direi ancora uh, iPhone X. Vale un uh, caffè d'orzo e un iPhone X per favore. Giammi qui su Radio Number One! Allora, oggi sì. è il giorno di iPhone X. Eh, vale, posso prendere un altro è un iPhone X? Dai, semaforo, per favore, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai! Ok, il posto dovrebbe essere questo. Ci siamo! Buongiorno, signor Vestavi. Buongiorno! Sono, sono qua, iPhone X. Perfetto, io lo vado a prendere su. Grazie mille, è venuto il momento di unboxing iPhone X dunque iphone X nella sua versione da 256 giga vediamo cosa c'è dentro la confezione prima di eh, vedere il telefono eh, da eh, vicino in eh, tutta la sua bellezza allora eh, come nelle precedenti versioni eh, delle confezioni di iphone all'interno eh, le cuffiette eh, sono gli airbud che conosciamo eh, il caricatore non è il più veloce disponibile sapete che volendo potete eh, accelerare il tempo di ricarica eh, di iphone eh, semplicemente utilizzando il caricabatteria ad esempio che è in dotazione con iPad oppure quello dei eh, computer dei eh, Mac e poi il cavo con la USB tradizionale e la Lightning port eh, dall'altra parte devo dire che questa scelta un po' mi sorprende perché mi aspettavo un cavo con una connessione USB eh, Type-C visto che eh, questa è la connessione che ormai hanno tutti i computer Mac vediamo a questo punto eh, da vicino il nuovo iPhone X in tutta la sua bellezza ecco subito uno dei dettagli molto interessanti della facilità d'uso di iphone in generale di questo iphone X in particolare quando accendete il vostro nuovo iphone se avete un iphone nelle vicinanze avviare il passaggio dei dati da un telefono all'altro è facile quanto fare questo tipo di azione il primo elemento che trovate di novità nel nuovo iphone X è il face id se ne è parlato tantissimo riconosce i gemelli oppure no si può attivare e disattivare da sveglio da uh, addormentare. La prima cosa che dovete fare è partire con la configurazione del Face ID che viene guidata dal software del vostro iPhone. Ecco come configurarlo. Eh, bisogna essenzialmente fissare il telefono, viene inquadrato il proprio viso e viene essenzialmente chiesto di completare un cerchio con un movimento eh, della testa. E ancora la richiesta è quella di completare un altro cerchio sempre con una scansione della testa e il gioco è fatto, la scansione del telefono per la configurazione del Face ID è completata il funzionamento del nuovo iPhone X è relativamente semplice uno swipe su questo lato attiva le notifiche mentre quello sul lato opposto attiva il centro controllo del telefono che anche in questo caso funziona con la pressione quella che è il 3d touch che abbiamo già conosciuto su altri prodotti anche lo sblocco del telefono è facilissimo quando aprite tante applicazioni uno swipe dal basso vi permette essenzialmente di tornare nella schermata centrale ve lo mostro ancora è davvero molto molto semplice e molto intuitivo quando volete invece entrare nell'attività multitasking basta fermare lo swipe che avete attivato ve lo rimostro ancora una volta con uno swipe dal basso fermate il movimento del vostro dito e a quel punto avete la possibilità di accedere a tutte le funzionalità che conosciamo bene la fotocamera questo è un altro aspetto importante del telefono perché in questo caso vi permette di utilizzare la modalità portrait anche con la fotocamera Anteriore. E questa è una delle caratteristiche speciali eh, di questo nuovo iPhone X. Torneremo nei prossimi giorni a parlare di iPhone X e a scoprire tutte le sue caratteristiche particolari, ma vorrei concentrarmi per qualche secondo su una in particolare, quella, cioè degli Animoji. Eh, quando voi eh, scattate, scrivete anzi un eh, messaggio, eh, basta un eh, clic sul eh, pulsante che vi porta eh, all'iTunes Store per iMessage per accedere agli animoji. A questo appunto sollevando il telefono e scegliendo l'animale che volete eh, vi eh, impersoni, siete in grado di registrare dei messaggi con eh, una delle identità che sono a vostra disposizione. Ciao Antonio, sto facendo una registrazione da MediaWorld con cui sto provando i nuovi Animoji. Ciao no, Antonio, sto facendo una registrazione da MediaWorld con cui sto provando i nuovi Animoji. Magari non lo utilizzerete tutti i giorni, però è un sistema davvero molto divertente e innovativo per sfruttare il potenziale del processore del nuovo iPhone. Sto abituandomi allo sblocco del telefono senza il pulsante centrale e senza il Touch ID e devo dire che funziona praticamente sempre senza alcun tipo di problema. Basta sollevare il telefono, metterlo vicino al volto, fare un movimento dal basso verso l'alto del dito e voilà, siete pronti ad usare il vostro smartphone. Torneremo a parlare di iPhone X nei prossimi giorni. Allora, appuntamento ancora qui, nello spazio di Mr. Gadget. Vabbè, ho finito. Io prendo il telefono, lo metto nel pacchetto e, e vado a casa! Auf Wiedersehen!